Un saluto da Gerardo Paterna per Ray TV, anche oggi eh, continuiamo il ciclo delle interviste ai player importanti del mercato immobiliare italiano, abbiamo un graditissimo ritorno, Dario Castiglia, presidente di Remax Italia, grazie Dario per essere qui con noi. Grazie Gerardo per avermi invitato. È un piacere, è un piacere. Partiamo subito con le domande che so che hai tante cose da dire. Allora, eh, evoluzione del mercato, come si sta eh, posizionando Remax rispetto ai cambiamenti? che il mercato sta, uh, sta portando ma allora innanzitutto se parliamo del mercato, mercato l'andamento del mercato stiamo registrando una lieve ripresa e per noi questo vuol dire che uh, è come se fosse vento in pop noi stiamo, stiamo veramente viaggiando uh, forte in questo momento con degli aumenti in doppia cifra ma importanti tanto per darti un'idea eh, noi stiamo facendo già il 44% del fatturato eh, in più rispetto all'anno scorso eh, sì. eh, e rispetto al 2014 siamo già quasi al 90% quindi abbiamo quasi raddoppiato le nostre, eh, diciamo, il nostro fatturato, certo. sì, il fatturato aggregato poi parliamo del fatturato aggregato delle nostre agenzie certo. quindi vuol dire che la rete è sana e sta approfittando in qualche modo di questa ripresa del mercato e eh, eh, ritengo che questi risultati che stiamo ottenendo siano in qualche modo scaricando a terra sul, sull'opinione pubblica sugli agenti immobiliari perché di fatto uh, come ben saprai abbiamo anche ottenuto delle onorificenze dei premi eh, importanti, eh, dei premi vero, importanti. Vero. te li faccio elencare che eh, so che li sai a memoria beh, beh sicuramente <ride> beh, Real Estate Awards lo conoscerai bene e ci ha coronato per la seconda volta di certo. seguito non è, non è un caso è eh, poi abbiamo ottenuto un altro premio importante eh, dell'associazione dell di franchising asso nel franchise certo, che è recentissima sì. e poi questo è un premio che poi eh, ci premia non solo come eh, immobiliare ma eh, per tutta la categoria dei servizi nel franchise immobiliare quindi ancora certo. a maggior ragione è un premio importante poi ci siamo sottoposti di nuovo a un, a un sondaggio della rete tramite la Great Place to Work cioè quindi il miglior posto in Dove cui lavorare. lavorare e anche lì sebbene i risultati non siano ancora ufficiali, ufficiosamente sappiamo che il, il risultato che abbiamo ottenuto è, è ottimo, diciamo che abbiamo un grado di soddisfazione da parte della rete che rasenta al 100%, Siamo, parliamo del 96-97% eh, di eh, approvazione diciamo, del, nostro, del nostro lavoro e della nostra crescita. Ehm, in più Saremo menzionati di nuovo nei Super Brands, eh, che sono i supermarchi che esistono in Italia. Quindi diciamo che stiamo collezionando eh, tutta una serie di premi, di riconoscimenti. Eh, frutto del lavoro che stiamo, che stiamo facendo frutto del lavoro che abbiamo fatto anche in questi anni perché come sappiamo la crisi è stata importante ma noi non ci siamo mai persi d'animo anzi abbiamo continuato a lavorare e oggi ne stiamo in qualche modo raccogliendo i frutti di, tutta quel, di, di tutto quel lavoro che abbiamo fatto in questi anni non facili eh, il minimo di ripresa che stiamo sperimentando sappiamo che il mercato residenziale è cresciuto del 6,5% nel 2015 rispetto al 2014, eh, ci sta dando una, una, una forte spinta verso, verso, verso l'alto, verso non solo un aumento dei, dei fatturati, ma anche un aumento, un ampliamento della rete, perché tu devi pensare che noi siamo passati dai 1.100 agenti dell'inizio del 2015 ad oggi a essere oltre 1.700. Eh quindi una un, crescia, bel un bel risultato, un risultato di crescita nel numero di agenti, di numero di agenzie che oggi arriva a circa 264 punti e il nostro obiettivo è arrivare per fine anno a toccare la soglia dei 300 punti vendita sul territorio, obiettivo 2020 è di arrivare a 500 agenzie ma io ritengo che possiamo anche superarlo e ovviamente avere anche... 4.000-5.000 consulenti immobiliari, come li chiamiamo noi, agenti immobiliari che fanno parte della nostra rete. Quindi abbiamo degli, dei, degli obiettivi ambiziosi, ma anche eh, realizzabili, grazie, a, diciamo, grazie al lavoro che facciamo, che abbiamo fatto in questi anni. Ci siamo preparati per questa, per questa, questa, ripresa, per questa ripresa, che, che seppur moderata, sì. eh, ritengo a, che aiuti, assolutamente aiuta. Bene, bene, bene, no, complimenti, grazie, complimenti. Grazie, grazie. L'agente immobiliare oggi in generale è ancora uh, un po' stressato, no? stressato dalla disintermediazione, dalle start up che stanno lavorando per disintermediare e cavalcare quell'onda di compravendite che avviene ancora tra privati, abbiamo certo. intervistato qualche settimana fa in Moneo e Onpal per esempio, sono ancora stressati dalla a concorrenza no? a milantato reale poi bisognerà vedere delle banche nel settore eh, immobiliare eh, la tua opinione su questi temi eh, qual è? Ma allora eh, io ritengo che eh, la, la, è ovvio che il mercato è, è, è ricco eh, e quindi ci sono eh, tante, tanti imprenditori tanti, tante società che pensano di poter catturarne una, una, una, una fetta in qualche modo, eh, la, la fetta del, del, diciamo, dell'intermediazione eh, dell privata, del privato, di quelle, di quelle transazioni che passano tra i privati, è una fetta a cui si rivolgono molto probabilmente queste, queste nuove start up, certo. tipo quelle che hai appena menzionato, sì, sì, sì. Unpalle e Moneo. E Moneo. Ehm, ritengo che, eh, allora sono, sono cose già viste e riviste nel passato Anche ancora prima dell'avvento del, di internet e del web eh, Io sono stato agente immobiliare dal 1983 in Canada E all'epoca c'erano delle società che eh, proponevano il fai da te ai venditori di casa, a chi aveva una casa e voleva venderla, eh, ovviamente non utilizzando i social o il web, ma proponendo un kit, tanto di cartello, modulistica, assistenza telefonica e via dicendo, per poter vendere la casa da soli. Eh, il fai da te... È, eh, una, è sempre esistito, è un modo per risparmiare principalmente e quindi siccome tutti vogliamo risparmiare eh, il fai da te può attirare eh, una certa fetta della popolazione sì. è vero anche che nel nostro, eh, nel nostro eh, nel settore specifico il fai da te può essere anche pericoloso perché non stiamo parlando della vendita di un'auto della vendita di un qualsiasi prodotto Uh, ma stiamo parlando di un qualcosa che è molto più complesso e io personalmente ritengo che per la vendita di una casa si debba avere un qualcosa di più che un semplice strumento fai da te ma la consulenza personale di un uomo di fiducia, una donna di fiducia quindi un professionista di fiducia che abbia le competenze, l'esperienza e che ci possa accompagnare in questo percorso che è irto di ostacoli oggi cioè. Perché ci sono tante cose che, eh, devono essere, eh, a, cu a cui deve essere fatta attenzione nell'acquisto di una casa eh, e, eh, ritengo che un altro elemento importante sia la negoziazione. Eh, il fatto di poter vendere la casa direttamente a, uh, tra privati eh, in qualche modo a mio avviso può penalizzare o una parte o l'altra, soprattutto la parte più debole perché ovviamente si è a nudo, diciamo, eh, nella trattativa e non si ha eh, l'intermediario o degli intermediari che possono in qualche modo tutelare gli interessi delle parti e cercare di eh, sterilizzare un attimo la trattativa. Certo. Eh, quindi il mettere insieme i privati eh, senza passare da un professionista immobiliare, a mio avviso, può avere anzi ha ah, sicuramente elementi di rischio, degli elementi di rischio delle penalizzazioni eh, che a volte eh, uno non vede perché vede solo il costo la provvigione ma eh, di fatto poi eh, chi come dicono chi più paga eh, meno paga esatto, no eh, è vero è vero eh, e quindi, e quindi eh, ora il, il, il problema principale è che molto ovviamente gli agenti immobiliari devono in qualche modo lavorare sul valore aggiunto o comunque la percezione del valore aggiunto presso i clienti per andare in qualche modo ad arginare il fai da te. Quindi ehm, queste, queste Startup innovative non fanno altro che pungolarci ulteriormente nel migliorarci, nel comunicare ancora meglio ai clienti quello che facciamo, come lo facciamo. Il valore del servizio. Il valore del servizio, esatto. E poi c'è il valore, come dicevo, del rapporto personale, che è fondamentale. Sì. Eh, noi siamo degli uomini di fiducia, no? quando eh, agiamo per conto o comunque eh, insieme a un nostro cliente. E questo è un elemento che nessun portale web può Oggi replicare, no, certo, certo. almeno per ora, te quando me, arriveremo all'intelligenza artificiale, artificiale magari poi avremo un altro problema. Ma penso che quello sarà un, più po, là, di anni, più un là, po' più anni sul Sull'ultima banca, invece, cosa mi dici? È, è reale questa paura? C'è ragione veramente di preoccuparsi, oppure, oppure no? Oppure dopo un anno si è un po' sgonfiata questa cosa? Ma secondo me, allora, eh, come agenti immobiliari, c'è da preoccuparsi. Eh, se non si opera a un certo livello perché chi non opera a un certo livello rischia l'estinzione poi se questa estinzione è dovuta ai grandi gruppi alle banche o al, ai portali di disintermediazione sì. eh, poco importa quindi vuol dire che se l'agente immobiliare fa il suo lavoro, si attiva e si evolve oggi utilizzando le tecnologie moderne, dando un reale servizio, eh, non dovrebbe temere queste altre forze che stanno entrando sul mercato. Le banche sicuramente hanno una forza economica importante, hanno molte informazioni a loro disposizione e per questo ritengo che il lavoro che fanno le associazioni nel cercare, non dico di arginare la loro attività, ma di regolamentare. La loro attività e assicurarsi che le banche operino in maniera trasparente e eh, rispettando, no, le, rispettando certo, le leggi sì, sì. perché potrebbero di fatto con la loro posizione dominante eh, abusarne eh, di queste informazioni che hanno non sarà semplice farlo però si può è, è giusto che, che, che portino avanti quella battaglia però di fatto sono già sul mercato ehm, hanno un modello operativo molto diverso da quello nostro più imprenditoriale, perché le banche sono le banche e la pensano come banche, certo. quindi hanno un, un approccio molto più corporate, eh, che di fatto andrà ad, in qualche modo a, a, a cogliere, a catturare parte del mercato e magari quella parte di disintermediato o quella parte che oggi ci sfugge. Eh, ma non, sicuramente non, non ci spaventano più di tanto Certo. io so che come Remax avete investito anche in un progetto insieme ad altre aziende un po' a difesa dell'agente immobiliare e quindi so che avete investito in uh, Wikire sì. Ecco. sì. magari se ci vuoi dare qualche sì tra l'altro questo è, è, un, è un progetto eh, che mi è caro perché eh, innanzitutto rappresenta un Diciamo un, un gesto uh, un elemento di rottura forse sì anche, anche un, un, un elemento di collaborazione tra gruppi perché okay. come ben sai ci sono altri gruppi immobiliari certo. all'interno di questo portale e, e, e ritengo che questo sia un, un, un gesto nobile no? da fare tra, tra concorrenti certo. quello di accorrere al, alla categoria quindi a dare un certo contributo alla, alla, alla categoria certo. in generale perché di fatto abbiamo creato un portale portale e MLS, MLS che è al servizio degli agenti immobiliari ma è anche di proprietà degli agenti immobiliari innanzitutto di noi grandi gruppi ma eh, l'accesso all'investimento che parte da veramente qualcosa di molto contenuto. contenuto può essere effettuato da qualsiasi agente immobiliare di fatto è un portale che vuole essere eh, degli agenti immobiliari per gli agenti immobiliari soltanto senza accesso ai privati eh, e vuole essere anche un portale che dia dei prezzi calmierati agli agenti immobiliari, quindi vuole in qualche modo eh, arginare quella che può essere la, il dominio diciamo, degli altri grandi portali. Certo. Eh, ritengo sia un'iniziativa eh, molto interessante e di fatto stiamo crescendo perché abbiamo oltre 5.000 agenzie che hanno già aderito al progetto, ovviamente noi ci siamo con tutte le nostre agenzie e tutti i nostri agenti ed è un progetto che man mano crescerà sempre di più. Bene, bene su questo in bocca al lupo, grazie <ride> ve lo meritate e, um, siamo in chiusura ci dai un'anteprima, uh, una novità sul, uh, sul Remax da qui a due mesi tre mesi, so che avete all'orizzonte un evento importante, certo, certo, più beh, di uno. Quest'anno quest segna 20 anni in Italia, ehm, abbiamo, abbiamo una grande festa, noi tutti gli anni facciamo una convention dove eh, vengono appunto buona parte dei nostri affiliati, quest'anno è una, è una festa speciale. Eh, compiamo 20 anni, eh, 20 anni di, di tanti successi e eh, soprattutto in un momento molto florido per la nostra azienda. Eh, quindi avremo sicuramente una o due giorni qui a Milano, si terrà, sì. eh, dove parteciperanno. Eh, esatto, okay, okay. In Viale Mecenate, Sì, esatto, proprio in Viale Mecenate, dove filmano eh, solitamente Masterchef e certo. queste cose qua. Sì. E, e Quindi, una grande festa, dove ci saranno dei, dei relatori importanti, eh, ci saranno degli ospiti sicuramente interessanti. Come sempre eh, e, e, e poi abbiamo anche un'altra cosa quest'anno di particolare, avremo la ospiteremo come paese Italia a Roma questa volta la convention europea, quindi vuol dire che avremo circa 2000 agenti immobiliari che verranno da tutta Europa, da tutta Europa questo ottobre di quest'anno. E questa sarà un'ulteriore diciamo, occasione, occasione per, per, in, certo. per, per imparare anche dagli altri. Perché poi queste convention non sono soltanto eh, autocelebrative, certo. sì, esatto, ma sono proprio dei momenti di incontro tra agenti immobiliari e soprattutto quella europea, ad agenti immobiliari di tutta Europa. Quindi un confronto con altri paesi, altri modi di interpretare l'intermediazione immobiliare. Bene Dario. Ti ringrazio per questa mole di informazione. È ci hai reso un ancora piacere. È stato grazie un piacere. Bene, sì. Grazie, Gerardo. Quindi, da parte di Dario, e da parte di Gerardo Paterna, un, un saluto. Ci vediamo eh, in occasione della prossima intervista. A presto. Arrivederci.